E salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video video eh, unboxing del nuovo microfono di Amazon E eh sì, ragazzi lo abbiamo acquistato per fare eh, la recensione del, eh, del prodotto eh, Di solito Amazon non dà cose che sono tra virgolette ehm, di poca qualità Quindi ho detto compriamolo, recensiamolo e vediamo vediamo cosa c'è dentro allora all'interno c'è questo messaggio qua che ti dice guardate che questo microfono lo puoi collegare al computer e utilizzarlo come scheda video poi abbiamo la scatola l'apro delicatamente perché è veramente un'emozione aprirla, un'emozione Abba di Amazon è una cosa di alta qualità Oh Una pecca Che poi io faccio il confronto con questo Che è l'Elgato Wave 1 Che ha l'attacco USB-C Invece questo ha l'attacco Dei telefoni Quello vecchio, non mi ricordo ora il nome Però Non è detto Eccolo qua Già montato, già pronto all'uso Si tira fuori Si toglie dalla dalla plastica e facciamo un SMR di questo ed eccolo qua in tutto il suo splendore è un microfono cardioide no scusatemi è un microfono a condensatore si ha la possibilità di Settare il volume delle cuffie Di settare il volume del microfono E di decidere che tipo di arcata avere E ora vi spiego cos'è Se voi non lo sapete io ho studiato fonia per parecchio tempo Quindi vi spiego tra virgolette quello che ehm, è questo, questo pannellino qua Praticamente Ci sono dei simboli qui Questi simboli qua vanno a rappresentare Come, viene la, come avviene la cattura dell'audio del microfono Abbiamo il primo simbolo Come vedete qua Cardioide Cosa fa questo simbolo qua? Come vedete io adesso metto il microfono nella direzione dove sono io e vi faccio vedere che questo microfono avrà questa ripresa qua se ce la faccio faccio un montaggio ok questa ripresa qua e si chiama cardioide quindi prenderà maggiormente da questo lato sui laterali e qui invece ci avrà una zona morta la omnidirezionalità quindi ovunque sto a chiappo e faremo un test ok poi abbiamo la modalità bidirezionale. Questo vuol dire che questo microfono ha due capsule all'interno, ok? Quindi prende qui e se c'è un'altra persona da questo lato qua, prende questo lato qua. Di sicuro uno lo potrà mettere e settare stereo. La modalità stereo. Però la modalità stereo in questo caso è così. Quindi sarà fatto in questa maniera e abbiamo i due suoni. Cosa fare poi? Abbiamo un led per visionare eh, le varie cose che ci verrà detto il microfono. Detto questo, detto questo, io penso che possiamo avanzare, andare con la prova perché dentro la scatola non c'è più nulla, ok? Possiamo avanzare la prova di provare il microfono, che gioco di parole. Ora facciamo il test del microfono, ok? Al mio 3, 1 2 3 Buonasera, siamo con il nuovo microfono di Amazon Basic Siamo in modalità cardioide E il livello non supera più dei eh, 5 Ora vi faccio vedere Quando io parlo, si alza il display Più di quello non si alza Ora, proverò in qualche maniera a risentirmi Ok allora, adesso io risento e voi in teoria dovreste risentire doppiamente Però non ve lo faccio sentire Ok, adesso dovreste sentirmi normalmente Ok? Quindi... Ma... Ma è stupendo questo microfono Allora, questo microfono è fantastico per il semplice fatto che ha un... Um, come si chiama? Compressore? Una sorta di chiusura del suono uh, di sottofondo. Mm, non è malvagio come, come microfono. Eh? Comunque, facciamo il test. <coughs> e vi faccio vedere quella cosa che vi dicevo. Adesso siamo in modalità cardioide. La modalità car cardioide è questa. Io adesso mi giro. E come sentite... Mi sentite? Ba Cioè, io sono attaccato, se proviamo a fare il contrario? Ba Cioè, sentite che c'è una differenza essenziale. Andiamo a cambiare l'omnidio-razionalità. quindi tutti quanti slottino pa. Adesso vi faccio vedere. Se io faccio qui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 le prove bisogna farle Adesso siamo nella modalità bidirezionale Quindi abbiamo il suono qui, il suono qui, ma qui e qui ce l'abbiamo molto più basso Ci proviamo però considerate che acchiappa comunque Quindi è un lavoro così Prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova Sentite la differenza, è come che io sto di qua Bellissimo cioè una... Se, naturalmente dovete mettervi con le cuffie o oh, le cuffiette. Provo, una, mh, provo un attimino a cercare di farvi sentire al meglio, però dovete assolutamente mettervi le cuffie perché col cellulare non, non si può fare. Quindi prova, prova, sentite, io adesso sto parlando lateralmente. Prova, prova, prova molto più basso, pare di stare dentro una sala, vedete? Bellissimo Un effetto bellissimo questo microfono, mi sta piacendo tanto, tanto, tanto, tanto E andiamo nella modalità stereo Ok, allora la modalità stereo in teoria ti, ti consente di registrare la tua voce su due linee Ok, quindi se uno si trova a sinistra e uno si trova a destra, dovrebbe dare la differenza. Io sto provando a vedere se per caso... No. Leggiamo. <SILENCIO> <SILENCIO> e... La modalità stereo in confronto a quest'altra, bidirezionale, è un pochino sostanziale. Cioè, si vede la differenza. Però... Cioè io non trovo la differenza in riproduzione. Tutto al massimo sta. E provo a urlare un attimino ad alta voce. Quindi se volete in tempo 3 secondi. 3, 2, 1. Abbassate il volume. Laaaaaaaaaaa! Beh, il volume... Il volume ci sta. Eh? Cioè ha tenuto parecchio. Non ha sgranato. Ho fatto un test per vedere un attimino qualche sforzo. Quindi proviamo di nuovo. Ah! Io in cuffia da me non sento che sgracchia, ma sento che arriva al limite del, del, del suono. E poi dipende anche dalle vostre cuffie, attenzione, io ho cuffie da 100 euro che sono queste, le Corsair. Quindi bene o male è probabile che no, trovate la, la questione. Adesso.. Allora, in teoria adesso dovreste sentirmi, ok? In tutte e due i microfoni, quindi doppio. Io adesso mi muto su uno. Ah, a proposito, volevo vedere se qua c'era un tasto mute. Ragazzi, non lo sapevo! C'è il tasto mute. Come nell'elgato c'è il tasto mute. Allora, se noi premiamo questo tasto qua, il microfono si muta, Ok? Se invece noi premiamo qua, qua al centro, noi adesso in questo istante stiamo registrando con il microfono del legato. È una ficata, cioè stupenda proprio come questione... Mm, mm, can, non, non pensavo sinceramente che avesse tutta questa qualità Calcolate che, che l'elgato ha un processore interno, processore interno Che gli, tra virgolette, virgolette, lo setta Che ha un tot di livello di rumore Si prende e si tara E non consente allo streamer, diciamo, di urlare Quindi, vediamo un attimino Ok? Quindi noi possiamo urlare Posso provare a urlare ma sono sicuro che mi sta tarando al massimo questa voce Allo stesso tempo sto urlando di qua E penso che anche questo sta tarando parecchio Io vedo volumi tutti rossi La prova l'abbiamo fatta Valutazioni sul microfono Il microfono ha un audio che è molto squillante e so che c'è anche un'applicazione per settarlo e... Però è tanta roba ragazzi Non pensavo tutta questa qualità E considerate che so pure Tanta roba, tanta roba Complimenti a Amazon per questo prodotto Con questo il video è finito Vi invito a iscrivervi al canale YouTube E a seguirci su Instagram di basi musicali, trovate i link in descrizione, ci vediamo la prossima volta, ciao!